Siamo qui stamattina al eh, Presidio di Prefettura per chiedere alla Giunta regionale, a De Luca di rispettare gli impegni presi sulla forestazione, sullo stanziamento delle risorse e soprattutto di aumentare eh, le risorse su, sugli antincendi, che non è possibile l'anno scorso 4 milioni e eh, 9 stanziati per l'antincendio, quest'anno 1 milione e 6. Noi andiamo incontro a una stagione rovente, non è possibile che sono queste, solo queste poche risorse. Tenendo presente che chi respegne effettivamente eh, gli incendi sono i forestali, sono loro che eh, fanno il primo eh, intervento chiediamo appunto a De Luca di rispettare gli impegni anche perché i lavoratori stanno da 8-10 mesi senza eh, stipendi e di dare dignità a questi lavoratori che presiedono il territorio e fanno sì che eh, poi non succedano quelle grandi catastrofe quando piove eh, siamo qui oggi Sotto la prefettura per chiedere un intervento eh, del prefetto nei confronti della regione Campania perché stiamo attraversando un momento molto complicato noi ad oggi ancora la regione non ha programmato i fondi e le risorse per quanto riguarda il saldo dell'anno 2018 e, e l'anno 2019 mancano all'appello 124 milioni di euro è chiaro e evidente che dopo, no, dopo, dopo due anni che è stato approvato il regolamento regionale è evidente che c'è qualcosa che non funziona, bisogna mettere in campo tutte quelle iniziative che riescano praticamente ad accelerare questi processi di gestione eh, delle risorse eh, comunitarie e, e, e quindi noi giorno 12 andremo a Napoli a scioperare contro la regione Campania e dire che questo è un settore che merita maggiore attenzione rispetto a quella che è stata fatta fino ad oggi. Eh, la situazione nella quale versano le comunità montane non è più sostenibile. Abbiamo comunità montane e enti montane che eh, hanno ritardi ormai cronicizzati da 10-12 mesi, non è più tollerabile. Come ci sono comunità montane che non riescono sostanzialmente a, a, a fare le rendicondazioni e, e questo, in questo caso noi chiediamo che la Regione faccia, intervenga in modo chiaro, in modo vero, eh, anche facendo praticamente il commissariamento di queste comunità montane. È chiaro e evidente che questa situazione non può essere più tollerata e noi chiediamo al Governatore di intervenire insieme alla Giunta e fare in modo dire, che questo settore si metta in linea e in regime con la situazione che questi lavoratori finalmente possano respirare.